Grazie, grazie a tutti per essere qui presenti, naturalmente innanzitutto i nostri ospiti che davvero a nome dell'Istituto ringrazio ancora per aver accettato il nostro invito. E per l'Istituto dei beni culturali si tratta di un'occasione ormai tradizionale che ha avuto sempre un grande successo nella nostra regione, ovviamente anche in virtù della passione che tutto il personale dell'Istituto mette in questa operazione di mobilitazione delle energie locali intorno a questioni eh, che normalmente non apparirebbero di, prima, di primo piano per l'Istituto e che invece lo sono da sempre. Lo sono da sempre perché l'Istituto dei beni culturali dell'Emilia-Romagna nasce non solo come Istituto di, di ricerca, di documentazione eh, che riguarda i beni culturali in senso tradizionale, ma anche come un istituto che si occupa eh, di paesaggio e di beni naturali. Eh, questo fin dall'origine, fin dagli anni 70, allora si trattava di una frontiera eh, assolutamente precoce, Oggi siamo molto più abituati a considerare i beni naturali e il paesaggio un pezzo assolutamente imprescindibile anche eh, della formazione culturale nel senso più ampio del termine. Ebbene l'Istituto ha continuato in questo percorso naturalmente con operazioni di documentazione che sono continuate nelle nostre banche dati, attraverso la promozione di studi e anche di incontri. Eh, finché con l'iniziativa Vivi il Verde abbiamo intercettato una domanda che proveniva proprio dai territori, che era quella di eh, unire a, eh, agli elementi di conoscenza di tipo più scientifico tradizionali dell'Istituto anche una, una parte di eh, rapporto diretto con la cittadinanza, di stimolo alla visita gli eventi performativi legati al verde che hanno incontrato eh, uno straordinario successo di pubblico e per questo motivo abbiamo pensato, nonostante il Covid, di replicare anche quest'anno, di non perdere questo il filo di questa tradizione che naturalmente, naturalmente ci proponiamo l'anno prossimo di rinverdire, scusate il, la parola di rinverdire, non è ironico, alla grande magari in una Condizione anche di, di sviluppo più, ehm, diciamo, a, aumentando integrando la nostra offerta. Ebbene, io non vorrei aggiungere altro se non appunto rilevare che questa componente, il verde, rappresenta ormai un elemento integrato in un percorso culturale che deve essere eh, orizzontale per tutti i cittadini. Eh, dire che, eh, che eh, il capolavori di eh, Raffaello o di Leonardo rappresentano la base culturale di ogni cittadino italiano è dire una banalità, dire che elementi di botanica o di scienze naturali eh, debbano eh, ugualmente entrare nella formazione di base degli italiani in senso permanente, non solo scolastico, eh, è oggi una cosa ancora diciamo non completamente assimilata neanche dal senso comune e quindi noi cerchiamo per il nostro piccolo naturalmente di dare una mano e naturalmente non pensiamo di farlo a, ai livelli eh, al quale lo fanno gli illustri ospiti che sono stati qui da noi oggi, eh, diciamo convocati per questo per quest incontro, ma appunto la loro, dalla loro presenza noi ci auguriamo possono possano nascere idee, e riflessioni che possono poi germogliare nel cuore e nella mente ciascuno di noi. Grazie ancora e buon lavoro.